Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video um, Sì, di Minecraft e c'è un motivo abbastanza preciso come tutti avete visto abbiamo raggiunto i 100 iscritti Allora andiamo a creare un mondo e direi di chiamarlo aspettando i 1000 iscritti perché è il prossimo risultato, no, il prossimo score e mh, niente bonus chest niente starting map niente cheat, il wild update che potrebbe essere interessante e basta direi e a questo punto direi di andare a crearlo oh, finalmente uno spawn buono, grazie minecrafty ok, allora, lo so che non si dice così Ciao legna amica mia oh quante legnettate ti darò allora andiamo avanti io mi fanno un po di legna pop pop pop pop pop pop pop allora, ora ci facciamo le wood planks. Le pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop la pop pop pop pop pop pop pop pop che comunque sono tipo le cose fondamentali più o meno. Oh, lì c'è una bella pecora. Andiamo a prenderla la pecora. Sì, con lo stick sicuro. Allora, la pecora. Mazza, mazza, due colpi. Oh, ok, perfetto. Allora, un di lana ce l'abbiamo, ci mancano altri due di lana per il letto. Non saprei dove fare la casa. Allora. Mm. Potrei farla qui. Però anzi, anzi. Anzi. anzi. No, aspetta. No la faccio qui. Faccio il piccone. Uh, c'è già del ferro. facciamo velocemente un piccone in pietra. Così mi posso prendere il ferro. Alla crafting, piccone. Ok, a posto, vieni qua a Speriamo ci sia dell'altro. Non c'è dell'altro. Vabbè, però è già stata una botta di lato B averlo trovato lì il ferro. Allora andiamo avevo ah, trovato il posto in cui costruire la casa e poi direi che ci serve un po' di altra roba nel frattempo quindi legna... allora voglio vedere se c'è qualcosa qui nel deserto un secondo prima prendiamo la lana perché voglio farlo in la musca ciao mucca ciao ciao, ciao vabbè che magari mi dà la pelle che mi potrebbe servire a eh, boh tutto mi potrebbe servire in realtà perché la carta serve tutto eh, e se li questa roba qua no eh, vediamo un attimo ci vediamo quando avrò trovato la terra. oh i lupi onda stress impassito pallante maria allora, come sto dicendo? Oh mio dio, wow, lo vedo. Andiamo, andiamo. Lì c'è la cesta con la roba dentro. Mi piacciono le ceste con le robe dentro. Allora, andiamo, andiamo. Salta, salta, salta. Perché non mi corre? Vabbè, non mi corre però... Ecco qua, meno male. No, ci serve la boat. Ah, ci serve la crafting table. Fatta crafting table che viene distrutta e ricostruita mille volte dettagli vabbè allora andiamo che bellità guardate qua mi sono già innamorato subito la cesta e... ragazzi di tutto e di un breaking 1 va bene buono buono buono allora ho deciso di farmi la casa che non è qui ma è dall'altra sponda, quindi prendiamo uno la boat. Se andiamo sulla boat, andiamo dall'altra parte. E qui se c'è una bella piana là, potremmo sfruttarla per farci a casa e tutto quanto, no? Uh, comunque, a parte questo... Ah, vabbè, mi devo sbrigare, mi faccio la casetta a caso e basta. Poi domani comincio a fare quella buona. Uh, a parte questo, credo che possa venire fuori una vanilla abbastanza carina. E spero che vi piaccia questo primo episodio e grazie tutto di tutto l'appoggio di aver 100 iscritti insieme è un grande risultato secondo me cioè io sono contento e grazie comunque adesso mi metto qua dentro a dormire che l'attività faccio più spesso su minecraft praticamente dormire vabbè tranne quei pazzi che si vogliono fatta che dai phantom sempre che c'è una casa per bellezza solo per i forni e per la crafting buono e comunque uh, bello bello il buio e dicevo e comunque ho in mente una casa strabella che in parte l'avevo vista in un video tutorial poi cioè sì, l'ho visto in un video tutorial. Poi però sono andato, come si dice, un pochino, qualche cosa l'ho aggiunta io, qualche cosa l'ho modificata io. Ovviamente non riuscirò a finirla tutta in questo episodio perché è abbastanza grande. Per dire di cominciare subito. Hold me close till I get up.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 Per ora che ne dite ragazzi Cioè è abbastanza bello no? Eh? È carina dai Non è finita ovviamente manca il secondo piano E tutta la parte sotto Quindi mi servirà ancora un po' di tempo Per chi mi ha fatto screenshot Dettagli vabbè Comunque ragazzi se vi è piaciuto il video Vi prego di mettere like E di iscrivervi Perché mi farebbe davvero Davvero tanto piacere E Seconda cosa Spero che raggiungeremo il prima possibile 1000 iscritti. Perché così andiamo avanti e faccio sempre cose nuove. Non fate caso che sono entrato nel mio personaggio. Non sono abituato ad usare terza, terza persona da, da davanti, cioè, chi lo usa? Eh, ecco appunto di nuovo. Allora, non è che tutto al contrario, cioè, io vado su e mi va giù tipo un po', non so, è strano, questo... poi vado indietro e mi va indietro storto. Vabbè, comunque. Um, continuerò le cose in video off camera Questo è, questo è il dilemma eh, Scrivetelo nei commenti se volete continuare in video così magari vedete anche come farlo Un po' oppure se lo faccio off camera Se siete arrivati fino a qui vuol dire che vi è piaciuto sicuramente il video Quindi lasciate like per favore um, E commentate magari con se vi piace a casa da 1 a 10 quanto sta so roba qua Vabbè ah Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.